16 novembre 1532 il conquistatore spagnolo Francisco Pizarro tende una trappola all'imperatore Inca Atahualpa i soldati spagnoli uccidono alcune migliaia di indigeni e fanno prigioniero l'ultimo imperatore Inca Nella piazza centrale di Lima sorgono tre monumenti. Il palazzo presidenziale, simbolo del potere,